conoscete la signora Amanda the Adventurer in questo periodo sta diventando super popolare lei Sto cercando di capire perché Ah queste sono le nuove versioni Beh ovviamente scaricherò l'ultima Bene bene bene e ce l'abbiamo Allora cercheremo di sbloccare dei finali un po' diversi Infatti dovrò cercare Allora per chi non la conoscesse lei è Amanda E dice eh, io amo le mele e ovviamente scrivo no non mi piacciono e lui dice, eh sono allergico alle mele Ma nessun problema, non, se, va sempre bene provare qualcosa di nuovo Dice Amanda, ma tutto bene Amanda Guarda che non si può mangiare al, al, Insomma se hai l'allergia alle mele Assolutamente voi non fatelo ovviamente Se avete qualche allergia non mangiate le cose che di cui siete allergici E dice, beh seleziona il negozio sarebbe questo qua Ma ovviamente non lo faccio se, Selezionerò tipo il eh, questo you know Vedete si sta arrabbiando Ok ora si vede anche meglio E ovviamente non glielo dico ancora e dice, sai dov'è lo store? Cioè il, il negozio Vedete, non posso più cliccare niente E tipo la pecora è spaventata E c'è il motivo per cui è così spaventata la pecora Lei non voleva stare qua con Amanda Infatti mi sa che lo bullizza yeah, right. Dice, go. sì, questo è proprio la store Dice, hey, puoi dire mele? Uh, no Wow, wow, wow apple? Ah, mi ha obbligato, stavo scrivendo cose a caso Dice, buon lavoro Ok, um, è successo qualcosa qua sullo schermo Non so se effettivamente era apparso qualcosa di, di particolare no? Tipo, ma guardate qua, c'è un quadro a, a, alla sinistra Eccolo qua, vedete, c'è un quadro Un po' inquietante, se posso dire la mia oh, Sentite dice, dice che non abbiamo tanto tempo Ha detto, non, tu, non, non, non far qualcosa è questo? Beh, dice dove, dove è la carne? Ma se io metto questo, si è un po' arrabbiata, eh? Dice sì, è proprio lì, andiamo. A allora, qua sta succedendo qualcosa di brutto. Beh, dice, eh, ecco, vedi, avete, avete visto che aveva fatto qualcosa? Allora, però, se io scrivo tipo uh, Willy, era tipo Willy, vero? Che si chiama? Si... Ok, me sarebbe Meat. Dovrei scrivere. Oh no, oddio, si è arrabbiata. Uh, ok, Meat. Madonna che spavento Cosa sta facendo Signore mi raccomando Solo carne però Selezionata dai migliori Cioè capito da, da, dai migliori allevamenti E soprattutto mi raccomando Con un impatto ecologico importante Cioè nel senso Deve, deve rappresentare Ecco guardate Amanda cosa sta facendo Si sta arrabbiando E se ne è presa con Willy la povera pecora O come caspita, si chiama Credo. Infatti nell'episodio 3 della cassetta se vedete succederà qualcosa di non proprio divertente Adesso vi faccio vedere perché effettivamente fa proprio caga questo gioco ma proprio tanta Willy è diventato un cervello uh, in basso se vedete in basso a destra e Dice andiamo a casa uh, no io volevo però vedere dove stava Willy perché qua è rimasto solamente un cervello però uh, Questa Casa, gu guardate, guardate che faccia Ah, casa Ok, è sparita Oh no Ha detto, clicca la casa <ride> um, Ok, cliccherò la casa Oh santo cielo, dice Bussa la porta Non voglio andare dentro Bamanda Dice, lasciami entrare allora praticamente è un demone Amanda In fondo cioè nel senso è tipo indemoniata e, e infatti Porco due uh... Dor No Abbiamo da uh, provare altri livelli Con la povera pecora che ovviamente è spaventata da Amanda Povera pecora veramente Così bullizzata Che brutta fine che fa Però mi sa Allora c'era un, un finale segreto Dove praticamente eh, Willy diceva Basta non ne posso più di Amanda Non fare quello che ti dice E tipo Amanda se la si innervosiva Adesso vi faccio vedere Tecnicamente ora possiamo far arrabbiare davvero Amanda Se ho capito come si fa Allora praticamente devo scrivere a questo store qua oh. Che lamb, una parola che si chiama lamb Sì, Willy, ho capito, sei preoccupato non, non possiamo fare determinate cose E tu sei Amanda, ciao Amanda, come stai? Tutto bene, eh? Dai, spero di sì. Eh. E dice, eh, la nonna è vegetariana? Mm, eh, no, assolutamente È carnivora <ride> La nonna vuole la carne Però non la carne normale Ma bensì la carne di lamb Infatti so scrivere lamb Ok, puoi dire al signore cosa ci serve? L-A-M-B È L, L, A, M, B we... Si è arrabbiata L, A, M, B right. è giusto Eccolo ragazzi C'è una cosa diversa Adesso c'è la tape si chiama uh, Cioè tape Praticamente non sappiamo che numero Cioè praticamente la, la cassetta tipo Senza, senza nome The treasure map said the woods. Let's go. Dice hey, la mappa del tesore. E' in mezzo al coso. E poi Willy ovviamente ti putto huh? oh, yeah. eh, Puoi trovare dov'è la X? Beh, questa. X marks the spot. Eh, eh, eh, questo. We're looking for the X, right? Ragazzi, mi sto spaventando. Praticamente ha detto dobbiamo trovare la mappa del tesoro. E ovviamente avete visto lui non riusciva nemmeno a rispondere. Infatti ha detto: Ho detto bene, Willy. Con una voce molto inquietante. Beh. Ebbene, ecco, sta, ci sta aspettando we'll il tesoro. E... E, e dice, uh, come possiamo uh. andare lì? Beh. Ho brought, to brought a crowbar, a rope, and a shovel usato per la usato la Ah, And ah. Now we only have the Oh mio dio, è bruttissimo what, perché. E dice: Cosa dovremmo utilizzare per prendere? Beh, ovviamente la shovel, no? E shovel, ah, no, Ok, questo no, è I, I Basta Non mi interessa cosa mi fai. E dice: <ride> Adesso la capra Dio, parla Oh eh. Dio brucia, brucia tutto Brucia queste cose Brucia le cassette anyone... E guardate Amanda Oh no, mio no, Dio raga ah. <ride> <ride> Basta Vi prego Non voglio più giocare ad Amanda Oh mio Dio che brutta Avete visto? E così quando si arrabbia... Non vuoi... Voglio... Ehi... Qua sta nella foresta, se vedete... Non si vede una beata... Però sta nella foresta... Ok... Tranquilli... Cioè, cioè, tranquilli mi, mi raccomando... Confortatemi nei, nei commenti... Ha trovato questa cosa... Adesso dice... Adesso sta bruciando le cassette, vedete? Eccola, la tape... La sta bruciando questa cassetta qua... Però tecnicamente... Non può bruciarla... Infatti, perché io mi sono già informato molto su internet Perché mi interessa molto questo segreto Non può bruciarla Che succede? E perché fa così? Eh, ok uh, Fire! Ok Burn <ride> Sentite uh, Wow wow wow wow Ah raga ma che caspita sta succedendo Non sto capendo ma perché sta facendo così Watch Perché watch oh, Ok Vabbè non è riuscito a bruciarla Perché il demone ovviamente non gliel'ha fatto fare Questi demoni malandrini Che cercano di impossessarsi delle cassette Che non, non vogliono farle bruciare Ovviamente il signore cosa fa se ne ritorna via. Tecnicamente dice sì, ho bruciato tutto, ma in realtà non è vero. Era semplicemente che si è impossessato di lui il demone alla fine. Sì, ho trovato il posto. È stato solamente un posto in mezzo alla foresta. Chi è che mi ha seguito, dice? Dice no, no, non c'era nessuno, c'era solo io. Sì, sì, sì, adesso sono tutte distrutte le, le cassette, ha detto. Tutte distrutte, ma non è vero. Ab abbiamo visto che, che, che non è vero. Dice sta diventando tardi. Devo andare a casa. E quindi, e quindi praticamente si suppone che il demone abbia preso possesso di questo ragazzo perché non è riuscito a, a bruciare le cassette in un qualche modo avrebbe dovuto farlo in un qualche modo uh, vediamo un attimo se io scrivo poi alla fine death mi pare che se tu scrivi death alla fine tecnicamente ti dovrebbe dare un'altra cassetta quindi allora facciamo così questa è sempre Amanda tutta quanta innervosita dice cioè, è, è tutto buio fuori andiamo a casa Uh, dice, ehi, hey, fai cloc cloc alla porta. Allora io adesso scriverò Deat Ok, allora Ok, vabbè, fa così, molto brutta. Oh, Madonna Santa, raga. Deat. Deat. Ah, no, no, no, ti prego. Non so se ho fatto bene, raga. Però ho stra paura. Ah, ok, è finito. Allora, allora, allora. Tecnicamente di questi aggiornamenti di questo gioco ne escono sempre molti e la community è molto attiva cioè nel senso siamo Nel senso siamo in molti, molti appassionati di questo di questo gioco Anch'io sono stra appassionato di questo gioco perché raga cioè nel senso è una cosa piccola ma è un'innovazione assurda no? Cioè a me piace molto chissà che poi magari magari sì Amanda non ci trovi in giro eh e, mi raccomando Potrebbero uscire altri video di Amanda dove io le parlo su Instagram, P potrebbe darsi che poi adesso Amanda mi si presenta qua davanti e mi ammazza, cioè capito, non, non vorrei dire però. Sono felice per questo nuovo gioco, scrivete cosa ne pensate nei commenti, se vi piace Amanda oppure no. <ride> Ricordatevi di fare la, la cosa che vi protegge, no, la, la benedizione delle, delle tre cose, iscrivervi, lasciare like e commentare con Amanda nei commenti e al prossimo video.